Ciao. allora oggi grande grande novità perché apriamo le buste a sorpresa di tiger non le avevo mai trovate, Ne ho prese due e non le, le vedevo sempre in giro nei vari siti, delle, nei canali delle ragazze che le aprivano ma da me non ci sono mai state, ero partita che andavo, volevo andare a chiederlo poi mentre facevo il giro le ho viste tutte belle lì però sono sicurissima che non ci sono mai state perché nell'espositore normalmente c'erano delle altre cose che mi interessavano, quindi che ho sempre visto, poi tutto il bello scaffale azzurro l'avrei visto. Non ci sono mai state, ho chiesto alla ragazza se per caso era una novità, una cosa mh, momentanea oppure se ci sarebbero state, ma era questo primo giorno e non lo sapeva. Da me è sempre così, sono tutte il primo giorno oppure sono lì per un periodo limitato e poi vanno via, quindi non sanno mai niente. Comunque sia, nei canali delle altre ragazze ho visto che ci sono varie dimensioni, varie scritte dietro, mix, ehm, ufficio, roba varia. No, qui si poteva scegliere solamente questa da 3 euro, oppure quella più grande, la XL o la L non mi ricordo, da 5. Io ho preso due da 3 euro perché ero curiosissima, poi perché era una novità, era una prova. Certo, qualcosina si intravede, ma non volevo leggere quindi la prendo super sorpresa è ancora chiusa con so inquadrarla con i gancetti quindi adesso dove l'ho messo l'ho preso eh? togli punti quindi lo apriamo in diretta e sono curiosa davvero di scoprire che cosa c'è dentro allora da quale partiamo partiamo da questa la prima che avevo davanti quella qua con i gancetti che adesso vado a... Anzi, li apriamo insieme. Sì. Come sono brava a toglierli Uno. E due il due, il due è venuto via bellissimo. Ora, eccoci. Allora, li metto per non perderli. Mi metto qua speriamo di ricordarmi dopo che sono lì perché devo buttarli. Allora, pronti? Sbirciate prima voi, poi io pesco. Allora, si vede qualcosa? Ok. Bene. E adesso andiamo a pescare. Quindi l'appoggio. Ecco, dai, è un animale figurina solare, eh? però non dice come che è solare non, non dice che animale è un pavone. Sembra un pavone, è un pavone, dai, sono un pavone. Ha ah, energia solare, si dovrebbe anche muovere. No, io sono questo qua, è bellissimo, ma questo, cioè, è, ho preso qua da 3 euro io. Questo secondo me già da solo va, viene 2 o 3 euro. è carino. Questo è carinissimo. Andiamo avanti. Table mat. Tovaglietta. Una tovaglietta verde... Verde, verde petrolio, un cotone comoda, utile. E comunque siamo a un euro, quindi se questa è un euro di sicuro, 100% cotone oltretutto, allora questa è da un euro sicuro, quindi mettiamo che questo fosse due euro e siamo già al valore, però secondo me questo è di più. Comunque se è due euro, siamo già a tre euro il valore della scatola. E poi andiamo a Cos'è? Crystal Experiment Crystals Insomma, questo qui È un esperimento con i cristalli eh, Attenzione, non adatto Contiene alcune sostanze vitali. Sì, ma ditemi che cos'è esperimento con cristalli contenuto figura sagomata in carta due parti da assemblare ah quindi verrà il pulcino base in plastica bustina di di idrogeno fosfato di potassio pennarello striscia di erba becca di plastica e spatola no ma allora diventerà un pulcino con i cristalli ah da fare così istruzioni sembrano quelle dell'Ikea, che disegnate. Fare così, poi bagnare, aspettare 24 ore, dovrebbero spuntare i cristalli. Ma se siete curiosi, questo lo facciamo insieme. No, è bellissimo. Il fatto è che secondo me questi erano gli esperimenti da 5 euro, può essere 5-8 euro, ma 5 è sicuro. Quindi abbiamo già ampiamente superato il, il valore della box. E era tutto ora è vuota, quindi io per non confondermi, rimetto via tutto, ecco, che bellissima comunque, voglio sapere se è quella dei cristalli, volete che la facciamo insieme in un video, ora l'appoggio qui e andiamo ad aprire quest'altra, sempre quella da 3 euro, non, è, non mi sono sbilanciata oltre, andiamo sempre a sganciare i punti metallici, mi appoggio magari perché punto abbiamo detto che li ho messi qui ok punto e punto ecco ah, ricordatemi che li ho messi qui che devo buttarli Pronti? prima voi la guardate non so se si vede qualcosa ok, ora l'appoggio qui e sono delle tante cose qui vabbè prestiamo a caso è un portamonete carino con tutte le perline è piccino poi, vediamo super imbottito dentro ha tutte le perline che fanno una stella cometa questo è carino poi sto mescolando una moto moto, dammi una spinta, ah una moto che dovrebbe andare a spinta, una piccola moto che è fatta benissimo, quindi è un misto bambina e bambino, e qui secondo me siamo un euro e un euro, siamo, siamo due euro andiamo avanti spille proprio sono le classiche spille, sono in feltro aspettate che ne, ne tolgo una allora c'è il cuoricino con la freccia le labbra e la scritta ok e dietro hanno la spilla a fermaglio se riesco a toglierne una che ve la faccio vedere tipo spilla da baglia per farvi capire eccola qua. allora eccola qua grandina. dietro ha la spilla da baglia questa qui si chiude ed è in feltro con tutti i brillantini la rimetto via prima che la perdo se la riesco a chiudere senza pungermi poi sentivo che c'era qualcos'altro si sì, esatto fra bra braccia Bracciale a scatto Ah, è di quelli Potrebbe essere Che andavano quando ero piccola io Ah C'è questo mm, Animale Sì, esatto Quelli che eh, si piegano E si arrotolano quando ero piccola io si faceva una cosa del genere e voilà! <ride> è carino, è in gomma esterna, quindi non fa male, sicuramente. Carino, eh, direi che siamo un euro: un euro, un euro e un euro. Siamo già a 4 euro, quindi i valori della box superata. E ora sì, me la terrò fino alla fine perché. <ride> Spille. spille ma si chiama in questo modo no brook e brooker vabbè spillette queste sono diverse sono tipo in plastica con la scritta I love you love you are loved e you, you. ah no I love you. you allora ne tiriamo fuori una eccola queste hanno invece il pernino Così sono belline con i cuoricini. Sono in plastica, sono carine. Allora, a un euro anche questa. Allora, cosa dire? La prima box mi ha entusiasmato tantissimo perché ha ah, quindi un. Scusate, non ve l'ho detto perché sentivo con la mano. È vuota, quindi erano 5 prodotti ed erano 1, 2, 3, 4, 5 da un secondo me un euro quindi 5 euro ho superato lo stesso il valore della box la prima box secondo me era bellissima l'ho aperta dico wow c'è cioè il coso dei cristalli il giochino solare bellissimo a tovagliette sempre utile bellissima la seconda uh, il braccialetto mi piace lo tengo le spillette, penso che ci farò qualcosa di decorazioni, di queste. Queste qui non credo, non penso. Fortuna che ho una nipote femmina e un nipote maschio. Quindi metto d'accordo tutti e due. Veramente ho anche un'altra femmina, però è un po' piccina per giocare con queste cose. Comunque, se no quel braccialetto, il braccialetto è mio. La seconda box è stata un po' deludente, magari è bellina sorpresa se è una dei bambini, ma perché c'è un po' da maschio e un po' da femmina, anche se a dire il vero, ah sì sì sì, perché questo è da maschio, mettiamo che questo sia da maschio, e poi tre cose da femmina, quindi sì, comunque si metteva d'accordo tutti e due, maschio e femmina, ma la prima è stata bellissima, se... Tiger in futuro continuate a eh, mettere queste box per favore, dividetele, non so, mix, ufficio come gli altri, eh, oppure bambino, bambina, maschio femmina, così uno sa anche un po' come orientarsi, quale è bella la sorpresa. Se avessi, allora, ragionamento logico. Se io torno da Tiger e ci torno, se ci sono ancora, le riprendo perché sono curiosa. Diciamo che se avessi trovato per prima questa box, questa qui, con tutte queste cosine, avrei detto, no, vabbè, non basta, era carina la sorpresa, carina da fare un video, ma basta così. Ma avendo trovato anche quest'altra, dove c'erano tutte queste cose carinissime, oltretutto il set di cristalli, che niente, lo facciamo in un video perché sono troppo curiosa di provarlo, allora ci possono essere cavolate, ma ci possono essere anche cose carine, e allora io direi che sicuramente un'altra la riprovo. Non so se qua da 5 euro che è più grande, ha più cose oppure con un valore superiore, ma questo me lo direte voi se per caso li avete. ed eh, fatemi sapere intanto. Se vi è piaciuto il video e se volete che facciamo il set dei test dei cristalli assieme, io continuo a mettere il mio braccialetto. Se vi è piaciuto il video vi ho tenuto un pochino di compagnia, mi raccomando di mettere un like, iscrivervi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video. Alla prossima, ciao!